ciao a tutti in questo piccolo breve video spero parlerò di come aggiungere tag gps alle foto naturalmente parlo di foto che sono sprovviste di, eh, del tag gps infatti ho realizzato parecchie foto con una, con una digitale che era sprovvista di gps quindi mi sono chiesto come, mh, come si può aggiungere ad una foto il geotag. E quindi eh, andare a modificare l'exif delle foto. Bene, eh, grazie all'aiuto di Andrea Borruso, eh, il quale mi ha dato una soluzione a questo problema, eh, vi farò vedere la soluzione appunto, che mi ha prospettato Andrea Borruso. Bene, la prima cosa da fare è eh, avere delle foto. Come vedete, questa è una foto che è sprovvista di geotag. La fase successiva è quella di conoscere le coordinate di questo punto, di questa foto, dove è stata realizzata. Conoscendo le coordinate, basta realizzare, come vedete qua, questo è il nome del, dell'immagine, faccio l'esempio per tre immagini, e queste sono le coordinate geografiche. Vedete qua, è scritto qua. Quindi basta aggiungere a questo foglio Excel, foglio in realtà è libre LibreCalc, basta aggiungere un'altra colonna, dove qua ho scritto comando, ed e scrivere questo semplice script. Naturalmente tutto è, è dettagliatamente spiegato nell'articolo, in questo articolo qua, è tutto spiegato. E, quindi... Basta aggiungere questo piccolo script che fa uso di EXIFTOOL. Come vedete EXIFTOOL, GPS, eh, aggiungiamo la, il riferimento EST-NORD, aggiungiamo le coordinate, eh, longitudine e latitudine. Naturalmente questi valori vengono presi da questa colonna, la A e la B. E poi l'ultimo di due è preso da quest'altra colonna. Bene, fatto ciò, basta scaricare, come vedete qua nel, nella cartella che contiene le tre foto, basta scaricare dal web il, la libreria Exit Tool, exe, copiarla nella stessa cartella. In realtà questo non è di fondamentale importanza. Però se copiamo l'exif tool nella stessa cartella il, evitiamo di scrivere l'intero percorso e quindi basta scrivere solamente come vedete qua il nome del file altrimenti dovremmo scrivere tutto il percorso bene, detto ciò eh, come ho detto basta copiare qua all'interno della cartella l'exif tool e eh, poi Basta selezionare questi, vedete, selezioniamo solo questa colonna, tasto destro, copia. Poi andiamo sul prompt dei comandi di Windows, basta cliccare Home R e scrivere qua cmd, fare ok e parte il prompt dei comandi. Naturalmente dobbiamo ora navigare verso il percorso della cartella. La cartella, come vedete qua, il percorso è user, nome utente, desktop, prova, geotag. Quindi ritorniamo qua, eh, qua già mi trovo su user, nome utente, e quindi scriviamo cd, desktop, e siamo su desktop, cd, prova, geotag, e siamo all'interno della cartella. Per adesso mi trovo qua, all'interno di questa cartella. Bene, mh, ho già copiato questi tre script, ritorno nella, nella schermata mh, del prompt e qua vedete dove lampeggia il focus, tasto destro e come vedete DOS il DOS, in questo caso, eseguirà i tre comandi. Vedete qua, prima immagine aggiornata, un'immagine aggiornata, un'immagine, quindi sono tre. Se ritorniamo nella cartella, vedete, troviamo altre tre file. Cosa significa? Significa che i primi tre li ha aggiornati, quindi li ha modificati. Questi sono i file originali, questi tre. Quindi se ora aprissimo l'immagine, questa qua, se andiamo su informazione, vedete qua sotto, ha aggiunto il tag alla foto. Molto semplice. Ciao e alla prossima.